Siamo alla vigilia di questo referendum costituzionale e che però è un referendum non su una riforma costituzionale ma su quella che io definisco una contro riforma costituzionale perché è l'epilogo di un lungo assedio, un assedio che parte da molto lontano, che parte dagli anni 70, che attraversa il piano di propaganda democratica di Liceo Gelli, che arriva fino ai progetti di Craxi e Cossiga che volevano trasformare la nostra Repubblica Democratica in una Repubblica presidenziale e che ancora oggi ha come obiettivo quello, quello di mortificare il Parlamento, rubare il diritto di voto agli elettori e accentrare tutto nelle mani di un uomo solo, il segretario del partito di maggioranza che sarà più facilmente controllabile e condizionabile dai potentati economico-finanziari che in questo momento controllano l'Europa e il mondo. Ma ora una domanda semplice, perché no? Perché è ovvio che il per il capitalismo finanziario i diritti, i diritti del lavoro, il welfare, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione sono come li definiscono loro, l'accel lacciuoli e alla speculazione. L'attacco alla Costituzione è un attacco al fondamento del diritto. Difendere questa Costituzione significa riaffermare la, la validità, il, il valore dei diritti di convivenza civile. Perché è una riforma che viene pagata con una campagna elettorale forse nata ehm, attraverso una legge finanziaria fatta di bonus di mance varie perché ha spaccato il paese in due per cui arriveremo il 5 dicembre avrà vinto il sì, avrà vinto il no, chiunque avrà vinto avrà, avrà, avrà trovato un paese politicamente in macerie. Io il libro l'ho letto in altro modo, collega molto bene dal 1975 un documento della trilatera con un documento della GP Morgan, della, in modo, eh, dove spiega appunto la GP Morgan che occorre, che occorre, che occorre mh, eh, votare sì perché questo aiuta la governabilità. Beh, se lo dice la GB Morgan io naturalmente voto no, è molto semplice. È ovvio che qui c'è anche un intreccio di interessi criminali, al di là che per me sono criminali anche gli interessi delle multinazionali, e della GB Morgan e compagnia bella di tutti questi che si sono così entusiasmati alla prospettiva che l'Italia possa diventare come l'Ucraina un altro paese per razzolare, fare speculazione e fare affari. Con questo non sto dicendo che chi voterà. Sì, è un criminale, non sto dicendo neanche che questa è in sé una riforma criminale, certamente è un tentativo di riforma che va nella direzione dello smantellamento del diritto piuttosto che della riaffermazione, questo è... Indiscutibile. Eh, lo sappiamo benissimo che Renzi è un grande comunicatore, basta, eh, che dirige così. Lui dice giustamente: il libro è una bella cosa, è un fattorino di alcuni poteri forti. Ah, è, la, è la continuazione di un tentativo che, che prosegue praticamente da quando fu approvata la Costituzione vigente per smontarla, per indebolirla, per farne una carta inutile, non più a garanzia dei cittadini ma a garanzia dei poteri che della Costituzione non hanno bisogno perché vogliono in realtà fare quello che a loro piace. Un no assoluto ma non un no di mera conservazione, non è un no dei conservatori, questo è un no di promozione perché la Costituzione non è stata largamente attuata, può anche essere migliorata ma così sarebbe un disastro.